Salve Lettori, avete letto tanto questa settimana? Quest'oggi vi riassumerò uno dei libri più famosi della letteratura per ragazzi, nonché Piccole donne. E ovviamente, prima di iniziare, vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciarmi tanti like. Come vi ho già accennato, oggi cercherò di riassumere eh, completamente l'opera di Louisa May Elcott, Piccole Donne. Eh, già per chi mi segue su Instagram eh, sa che l'abbiamo analizzata capitolo per capitolo in maniera proprio precisa e, che, e spiegando ogni singola metafora e così via quindi oggi cercherò di fare un riassunto un po' più breve iniziamo subito dicendo che le protagoniste di quest'opera sono quattro sorelle Meg, Joe, Beth e Amy e queste quattro sorelle sono guidate da una madre, la signora March, ma il padre dov'è? Il padre si è arruolato durante la guerra di secessione americana eh, che per contestualizzarla è avvenuta fra il 1861 e il 1865 quindi si trovano ad affrontare la vita e le difficoltà tutte insieme il, il, la narrazione segue uno spazio di eh, 12 mesi dalla vigilia di natale dell'anno prima fino al, al natale dell'anno successivo il, nel primo capitolo troviamo la una leggerissima descrizione delle quattro sorelle, ma soprattutto queste ragazze intente a sognare eh, su cosa eh, vorrebbero o meno acquistare per Natale. Poi si rendono conto che la madre ha le ciabatte logere, quindi decidono che ognuna di loro comprerà qualcosa alla madre. Nel frattempo quest'ultima torna a casa sventolando un telegramma del marito, dove racconta appunto un po' la vita che sta vivendo in guerra e raccomanda alle ragazze di essere sempre delle brave donnine le ragazze non sanno come rispettare la promessa che hanno fatto al padre e la madre le rincuora raccontando loro e ricordando loro di un gioco che facevano sempre quando erano bambine il gioco del buon pellegrino questo gioco è un po' la chiave di lettura di tutto il libro mi spiego. Quando erano bambine giocavano appunto a portare sulla loro spalla un, un fagotto un fagotto pieno di peso e a salire dal, dalla cantina che rappresentava l'inferno fino alla terrazza che rappresentava il paradiso. Ecco un po' la metafora del libro. Le ragazze durante tutto l'anno cercheranno come dei buon pellegrini di migliorare le loro caratteristiche, magari hanno qualche piccolo difetto o si ehm, prefiggono di raggiungere degli obiettivi, di migliorare i loro caratteri ed è ciò che cercheranno di fare durante tutto l'anno, la, tutta la narrazione. Iniziamo subito nel secondo capitolo, è il giorno di Natale. Durante il giorno, eh, le ragazze si svegliano e non trovano più la madre quest'ultima era stata a far visita alla povera famiglia Hummel questa signora aveva tanti figli ma eh, purtroppo era molto povera e così chiede, quando torna a casa e racconta loro dove è stata chiede alle figlie se può offrire la loro colazione e allora le ragazze sono entusiaste, decidono di accompagnarla e, e si vede questo corteo di giovani ragazze ognuna con in mano qualcosa da mangiare, eh, non passa inosservato neanche al vicino, al signor Lorenz, che eh, decide di eh, premiare questa gentile famiglia eh, offrendo loro delle prelibatezze per la cena. Detto questo, eh, diciamo che conosciamo quasi tutti i personaggi tranne uno che diventerà un caro amico di Joe, il signorino Rory. Come accade il primo incontro fra Joe e il signorino Rory? Joe e Meg vengono invitate a un ballo di Capodanno e Joe non ha il vestito proprio adeguato, in quanto è un po' bruciacchiato sulla schiena e quindi cammina tutto il tempo con le spalle rivolte al muro e cammina cammina riesce a trovare una stanza un po' appartata e decide di accomodarsi lì e qui trova appunto questo giovane che anche egli stava cercando di scappare eh, dalla confusione e dalla folla e fa amicizia. inoltre il signorino Lori l'aiuterà anche a riaccompagnare a casa la sorella che utilizzando delle scarpe scomode si è slogata una cadiglia ma passiamo, passano i giorni in maniera eh, veloce e, siamo già, e sono, si, si sono conclusi i giorni di Natale, di vacanza e ognuna di loro deve tornare al, al, alla propria vita. Meg eh, fa l'istitutrice presso una nobile famiglia e non ne... È, e sempre ogni tanto diciamo le pesa in quanto vivere a stretto contatto con questa nobile famiglia le ricorda gli agi che aveva avuto da bambina in quanto ella è l'unica delle sorelle che si ricorda appunto del periodo in cui la famiglia Marche era una famiglia realmente benestante. Joy invece è la dama di compagnia della zia Marche e si annoia perché eh, la zia le fa leggere sempre dei libri noiosi ad alta voce e non accetta mai i consigli che appunto le propone ella stessa. Eh, Amy invece si crucia del fatto che eh, deve andare a scuola usando degli abiti non soltanto che sono stati dismessi da una cugina, ma che questa cugina non abbia per niente il senso dello stile. Mentre Beth, ehm, che è una ragazza timida e buonissima, l'unica cosa di cui si lamenta ogni tanto è che non abbia un pianoforte migliore per esercitarsi. Ma eh, proprio diciamo la giornata si ribalta completamente, mentre diciamo inizia in maniera pessima perché sono eh, tutte un po annoiate dal doverla affrontare, si conclude invece in maniera ottima, in quanto la mamma quando torna a casa racconta loro che anch'ella quella mattina si lamentava di qualcosa, quando era andata all'associazione per i militari, eh, si lamentava appunto che era senza il marito, pensava che con egli al suo fianco tutto sarebbe andato per il meglio, ed incontra un uomo, un uomo che aveva avuto quattro figli, due dei quali erano morti eh, in guerra, uno era stato catturato e fatto prigioniero e il quarto era gravemente ferito ed egli appunto stava cercando un modo per raggiungerlo e inoltre eh, si diceva alla, alla signora Marcio che se avesse potuto avrebbe dato egli stesso la sua vita per combattere quella guerra e quindi quasi nota un po' di patriottismo vabbè però la signora Marcio quindi si rende conto che anzi deve ringraziare di aver dato solo un uomo alla guerra, cioè il marito, ma di avere a casa le figlie che per lei sono proprio consolazione e le danno forza. E così tutte le ragazze capiscono la lezione della giornata che è quella appunto che devono ringraziare per ciò che hanno e che stanno vivendo nel frattempo il John non vede per un po' il signorino Lori e pensa che sia gravemente malato così decide, si fa coraggio e decide di andarlo a trovare e il suo carattere è eh, Diciamo piace anche al nonno, al signor Lawrence, eh, che decide di far frequentare al nipote la famiglia della signora March, che già conosce perché conosceva il padre della signora March. E il, inoltre decide anche di, eh, come dire, regalare qualcosa a Beth va dalla signora March e, e le racconta che ha un pianoforte eh, che nessuno suona e che quindi quelle corde si stanno raggrinzendo, ehm, chiede se qualcuna delle sue figlie, sapendo già di riferirsi a Beth, abbia la voglia di eh, andarlo, insomma, di recarsi a casa sua per suonarlo e ovviamente però non sarebbe stata disturbata nessuno sarebbe mai entrato in quella stanza perché infatti come vi dicevo l'invito era riferito a Beth che come vi dicevo pure è la più timida e Betta accetta e il giorno successivo si sì, reca a casa del signor Lorenz e trova già degli spartiti che poi ogni giorno il signor Lorenz cambia affinché ella possa esercitarsi sempre meglio. E il... Nessuno entra in quella stanza mentre Beth sta suonando, l'unica cosa è che il signor Lorenz apre la porta dello studio per udirla, mentre Lori si mette così davanti alle scale affinché nessun, diciamo, nessun domestico entri nella stanza. In realtà il signor Lawrence ha così a cuore Beth perché le ricorda una nipotina che purtroppo eh, è venuta a mancare e quindi la prima volta che Beth lo abbraccia e lo cinge diciamo, con le sue braccia, gli cinge il collo, l'uomo quasi si emoziona. Detto questo ora procederò anche abbastanza spedita in quanto vi racconto che Joe decide di costituire il circolo Pickwick e di tenere un diario di bordo che segue un po' le vicende delle ragazze ed anche ci racconta soltanto alcuni momenti diciamo che trascorrono importanti che vivono nei diversi mesi. Eh, iniziamo subito dicendo che eh, Amy parla con le sorelle e confessa loro di essere in debito con le sue compagne di classe perché accetta sempre le loro caramelle e lei non si è mai sdebitata così le sorelle decidono di regalarle qualche soldino per poter eh, ella sdebitarsi ma cosa accade? Dà le caramelle a tutti i suoi compagni tranne ad una ragazza e questa ragazza va a parlare subito con l'insegnante che aveva proibito tassamente di portare le cornie durante, in classe e di diciamo passarsele addirittura durante la lezione quindi cosa fa? Chiama Amy, le fa buttare tutte le caramelle dalla finestra e inoltre la punisce facendola rimanere davanti la cattedra in piedi. La bambina, che già era di per sé un tipo abbastanza eh, orgoglioso, non riesce a sopportare tale umiliazione, torna a casa e confessa tutto alla madre. La madre la punisce perché dice il, um, ciò che... E ti ha detto l'insegnante era giusto tu hai violato le regole, magari non doveva punirti ecco, in maniera così palese davanti a tutti i tuoi compagni e così decide di ritirarla da scuola. Eh, però a patto ovviamente che studi con Beth a casa. Nel capitolo successivo Amy ehm, brucia il manoscritto di Jo. In che senso? Le due ragazze devono ehm, recarsi al teatro con Lori ed Amy vorrebbe un po' unirsi a loro ma non hanno un biglietto anche per lei così eh, Jo le risponde insomma malamente che è più piccolina e che deve rimanere a casa e allora Amy ehm, Prima di andarsene, di ritirarsi, offesissima, la minaccia, le dice, te ne pentirai, Joe March. Però Joe non ci fa neanche caso, d'altronde le ragazze litigano continuamente, quindi può essere che si sia un po' arrabbiata. In realtà, Amy, facendo finta che ehm, non ci pensi più, di nascosto ha ehm, bruciato il taccuino di Joe. Il taccuino che la uh, teneva come il suo più grande tesoro perché all'interno vi racchiudeva i racconti, le sue idee per eventuali romanzi e quindi quando scopre che la ragazza lo ha bruciato nessuno riesce a difenderla, e, um, è talmente arrabbiata che non vuole vederla mai più, e, um, nessuno può intercedere a favore della bambina in quanto tutti condannano il suo gesto come troppo grave e inclassificabile. La madre dopo qualche giorno però le dice vai a chiedere scusa alla sorella, a tua sorella. e eh, mi chiede scusa ma Joe non le accetta ed ella non può, ehm, diciamo che non accetta che Joe rifiuti le sue scuse così decide di Seguirla mentre ella sta uscendo con Lori che stanno andando insieme a pattinare sul ghiaccio del lago là vicino il problema è che la bambina non si accorge che il ghiaccio non è spesso eh, dappertutto eh, allo stesso modo e così eh, ne percorre un, diciamo, un pezzo un pochino più fragile e vi cade dentro eh, Lori di corsa decide di cerca di salvarla, la conduce a casa Joe eh, si pente amaramente di non aver accettato le scuse della sorella, ma allo stesso tempo confessa alla madre di avere questo caratteraccio e di non sapere come eh, riuscire a guarire esatto, da, insomma, a porvi rimedio e la signora Marcella la tranquillizza dice, non devi preoccuparti anch'io ero un tipo abbastanza irruento quando ero ragazza quando ero giovane, però grazie all'aiuto di tuo padre grazie anche a voi che siete le mie figlie eh, sono riuscita un po' a gestire questi miei scatti di ira comunque tutto si conclude per il meglio in quanto Amy non, non avrà neanche un raffreddore e quando si risveglia le due fanno pace e, Meg eh, già siamo in primavera e Meg viene invitata eh, a trascorrere qualche settimana di vacanza da una sua amica la signora Marcio non è proprio convinta al 100% però alla fine le acconsente di andare e ovviamente Meg si discosterà completamente dallo stile di vita che aveva precedentemente in quanto trascorrerà le giornate chiacchierando, spettegolando, acconciandosi i capelli preparandosi per i balli che sarebbero avvenuti di lì a poco di solito una sera sì, una sera no e cosa accade inoltre? brucia, rovina un vestito forse comunque eh, durante un ballo rovina un vestito e non ha l'abito per il ballo del giorno successivo, allora la padrona di casa ovviamente si eh, con prontezza, le offre un abito decide anche di acconciarla, di truccarla insomma la trasforma in una vera e propria bambola, infatti Lori quando la vede, dice io non ti avevo neanche riconosciuta, sei completamente diversa da quella ragazza a e sapone che era abituato a incontrare, a vedere, a riconoscere. Meg, inoltre, durante quella sera, ode la padrona di casa parlare con un'altra signora e ehm, le sente parlare della madre. Della madre che, secondo appunto loro, avrebbe dei piani per le sue figlie, che sono quelle di farli sposare almeno ad una di loro, il signorino Lori. Ed ella rimane rimane malissimo perché comunque sa che la madre non ha dei piani per le sue figlie e infatti il giorno seguente quando torna a casa confessa subito questo pensiero alla madre e la madre dice ovviamente io sogno che voi vi sposiate ma per amore non per convenienza eh, io non ho nessun doppio fine né, non vedo nessun doppio fine nella vostra amicizia con il signorino lori eh, detto questo eh, le ragazze ehm, arriva, diciamo, è già estate, è giugno, le ragazze non devono più adempiere i loro doveri e così decidono di prendersi una settimana di ozio e la concordano con la madre. La madre in quella settimana adempia anche i loro compiti fino a quando sabato dice io ed Anna ci prendiamo un giorno libero. Le ragazze ovviamente senza Anna che prepari la colazione e la madre che prepari il pranzo devono fare tutto da, lo, da, da sole e combinano un disastro, quindi alla fine... Concordano con la madre che eh, non ozieranno completamente ma magari si porranno degli obiettivi per l'estate un po' più eh, facili. E Quindi vanno anche a fare una gita eh, sul fiume con Lori e qui il, um, vi sarà anche il signor Brooke che è l'istitutore di Lori. E per la prima volta mh, cerca di corteggiare eh, a Meg. In seguito... Um, Scusate, io nel frattempo ogni tanto leggo perché ho i vari capitoli, ho la sintesi qui. Ne siamo già arrivati al dodicesimo capitolo, ogni tanto ve lo dico. E arriva un, nel dodicesimo capitolo: Gio, diciamo, si apre con una scena divertente. In quanto vi è Gio che fa avanti e indietro. De... perché deve entrare in un palazzo nello stesso palazzo vi è sia una redazione giornalistica che un dentista e allora Lori che ha alle spalle che stava sbrigando cose sue e si trova in città la vede fare avanti e indietro e pensa che l'amica debba andare dal dentista e che non ci voglia andare perché sa che e... E le procurerebbe dolore in realtà scopre che l'amica ha consegnato dei racconti alla testata giornalistica e che probabilmente questi verranno pubblicati infatti quando vengono pubblicati Joe, eh, prima li legge alle sue sorelle e alla madre e poi fa vedere loro la firma, subito dopo che le sono entusiaste e dicono che è bellissimo questo racconto, fa vedere loro, loro la firma che appunto ehm, è l'autrice la, di questi racconti. Ma un momento di gioia come questo viene subito... Ehm, come dire, rimpiazzato da un momento invece di profonda tristezza, in quanto eh, le ragazze ricevono un telegramma dove eh, viene detto che il padre è gravemente ferito e quindi si invita subito la madre a raggiungerlo a Washington. La signora in fretta e furia fa i preparativi, il signor Lawrence chiede al signor Brooke di accompagnare la signora March affinché ella non debba affrontare il viaggio da sola e le ragazze nei capitoli successivi si trovano ad affrontare anche le responsabilità della madre, non solo anche a viverle con un profondo dolore e apprensione per condi le condizioni di salute del padre e diciamo che inizialmente tutto va a gonfie vele, tutte si impegnano al massimo poi iniziano a sentire la stanchezza solo Beth riesce a eh, portare a termine i compiti della madre che le aveva detto di eh, badare e di passare ogni tanto dalla famiglia Hummel e, però i bambini della signora Hummel sono malati hanno la scarlattina e così la ragazza chiede aiuto alle sorelle dice per favore passateci voi, io non so neanche come aiutarla e le ragazze stanche dicono sì, poi ci passiamo domani. Il problema è che i bambini già avevano la scarlattina e la, contra la contrae anche Beth. Quindi le ragazze si trovano a far fronte anche al momento della malattia di Beth. Subito eh, decidono di mandare Amy dalla zia Marcia affinché non la contragga anche lei, e la bambina non riesce a risvegliarsi, talmente è alta la febbre e così viviamo anche qualche capitolo di apprensione anche Amy eh, si preoccupa e pensa che la contrarrà e che morirà e quindi decide di far testamento eh, però alla fine proprio di questo capitolo eh, Beth si risveglia e quindi diciamo le ragazze si sì, rasserenano un pochino inoltre eh, nel capitolo successivo torna anche la signora March eh, quindi ehm, si prende cura della bambina che ormai già si sente meglio e fuori pericolo ma è soltanto un pochino debole e Gio le racconta che il signor Brooke sta diciamo ha, delle, ha intenzione di eh, chiedere la mano di Meg e la signora la tranquillizza dice già lo sappiamo l'ha già chiesto a me e a tuo padre e noi abbiamo risposto che ancora Meg è troppo giovane e allora Joe dice brava mamma brava perché non si deve sposare mai Meg perché noi dobbiamo rimanere sempre tutti insieme e allora la signora inizia a far capire a Joe che Meg prima o poi si dovrà sposare nel senso deve augurarglielo e anche lei stessa dovrà sposarsi eh, già, proprio però non è convintissima di questa cosa. Comunque, siamo arrivati al diciottesimo capitolo che potremmo dividere in due parti. La prima in cui Meg riceve delle lettere da false da parte del signor Brooke, in realtà sono state scritte da Lori. E quando lo scopre, eh, la signora Marcio non solo Meg lo confessa alla signora Marcio, la signora Marcio lo fa subito venire a chiamare. Ehm, ed egli deve prendersi la responsabilità del suo gesto, anche se comunque concordano di non rivelarlo a nessun altro. Quindi quando torna a casa e il nonno, cioè il signor Lorenz, eh, gli chiede come mai la signora Marce lo abbia mandato a chiamare, egli non può rivelargli la verità. Dice semplicemente ti devi fidare di me, nonno, non ti preoccupare, ho risolto tutto. Ma eh, fra i due nasce una lite tremenda, Joe poi va a trovare Lori e quindi... Ehm, parlerà un po' col ragazzo, il ragazzo ha delle tesi valide, nel senso che eh, afferma che il nonno deve fidarsi di lui a prescindere, cioè eh, non deve per forza obbligarlo a confessargli la verità, deve fidarsi di lui in quanto eh, lo ritiene maturo di fare delle scelte. Alla fine comunque i due faranno pace in quanto Joe rivelerà al nonno ciò che è possibile rivelargli senza rivelargli completamente la verità ed infine nel diciottesimo capitolo torna a casa il signor Brooke ma anche eh, il signor March e quindi tutti si aspettano che nell'aria eh, il signor Brooke arrivi eh, e quindi si respira proprio quest'aria di tensione, eh, soprattutto in Joe e questo momento arriva, il signor Brooke va a si presenta alla porta dei signori March per parlare con Meg e chiederle la, la mano ed ella inizialmente fa un po' la sostenuta dice non lo so se ti voglio bene non, non lo so sono molto giovane poi però arriva la zia March che appena li vede entrambi chiama in disparte la nipote e le dice tu non ti sposerai mai con quel povero istitutore che non ha famiglia e non ha dote dice anche perché io non ti aiuterò a sposarti quando ella sente che il signor Brooke viene accusato di essere indegno, eh, invece lo difende, lo difende dicendo che ha un gran cuore, che è una bravissima persona, allora la signora March, eh, la zia March, se ne va arrabbiatissima e offesa, mentre il signor Brooke è contentissimo perché comunque ha capito che Meg in realtà ci tiene a lui. E così i due si fidanzano e il libro si conclude con tutta la famiglia che prende il tè e con l'arrivo di Lori con un bel mazzo di fiori che eh, offre alla futura signora Brooke. In realtà Joe pensava che fossero per consolare lei eh, da questa notizia che la sorella si sarebbe sposata, invece erano per la, per la sorella. Eh, insomma la scrittrice eh, Luisa May Elcott scrive anche un secondo atto di piccole donne che piccole donne crescono ma non so se lo tratteremo in, um, questo, in questa sede comunque non um, prossimamente. Vi vorrei soltanto per concludere dare tre chiavi di lettura del libro e eh, degli spunti di riflessione la prima è il ruolo della donna Joe è un anticonformista, ella vorrebbe trovarsi un lavoro, mantenersi e poi in caso sposarsi quindi è un simbolismo diverso per, per l'epoca in cui è stato scritto il libro il secondo spunto di riflessione è la coesione della famiglia anche se devono affrontare dei momenti difficili come la malattia di Beth o eh, mh, eh, quella del signor March e la famiglia rimane coesa non si disgrega anzi trova sempre maggiore forza ed infine il ruolo della madre della signora March che non è un ruolo oppressivo che priva le figlie di fare le esperienze anzi le invita a, a compierle anche se sa che possano non proprio essere di loro giovamento come ad esempio la vacanza di primavera a Meg o anche le incoraggia in momenti di profonda tristezza, come quando Amy cade nel ghiaccio e quindi Jo si eh, rattristisce e pensa ehm, che non riuscirà mai a superare i suoi limiti. Insomma, io consiglio la lettura a chiunque eh, di. A, a... Qualunque ragazzo di qualunque età, e quindi anche agli adulti, in quanto ogni età racchiude dei messaggi diversi e delle chiavi diverse di lettura di questo romanzo. Spero che, lo troverete, che troverete utile questa recensione e a presto. Ciao ciao!